Io sono Elisa, frequento il Master 2018, oggi vi propongo una pralina con cremino e gruess sabbiati. Per farlo userò cioccolato fondente, pasta alle noci, gruess sabbiato e uno stampo in policarbonato.